Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una pinzetta inversa molto precisa per lavorare con oggetti molto piccoli. Qui prenderemo dei chicchi di riso. Si chiama inversa perché permette di contenere e di trattenere degli oggetti, anche poi posizionando la pinzetta lasciandola quindi eh, appoggiata. Questo modello è particolarmente interessante perché ha un isolamento, quindi l'impugnatura permette di non scottarsi se usiamo questa pinzetta col fuoco se sulla punta verrà eh, utilizzata nel settore ORF, nel settore germologico e quindi si userà una fiamma, in questo caso non, eh, non ci si scotta lungo, dove, lungo la presa della pinzetta è molto precisa, stiamo afferrando, stiamo prendendo dei singoli chicchi di riso vedete che possiamo appoggiare la pinzetta e l'oggetto che è stato afferrato, preso, resta bloccato Trova impiego in micromeccanica, nel settore bijou, in elettronica, nel modellismo, nel settore orafo e gemmologico. E poi rilasciamo l'oggetto quando vogliamo, è molto precisa. All'interno ha anche una zigrinatura per, per permettere di afferrare meglio l'oggetto in questione. Grazie per averci seguito e ci si vede al prossimo video. Buona giornata!